amici amiche carissimi bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi la Madonna negli Scritti di Maria Valtorta questa è la puntata numero 57 <ride> come possiamo vedere essendo eh, questo testo molto ampio nella mia versione digitale stiamo a pagina 566 di 771 quindi eh, per forza di cose ecco il mm, la durata, ecco, avendo praticamente letto quasi tutto quello che c'era scritto, salvo qualche passaggio un po' più tecnico, un po' più teologico, eh, è inevitabile che per appunto, cercare di dare una presentazione esaustiva eh, occorrano molte, molte catechesi. Per quanto mi riguarda, insomma, è un grandissimo piacere ed arricchimento, anzitutto per me, ascoltare queste parole doverle poveramente commentare, ecco perché come più volte abbiamo avuto modo di evidenziare ecco, la, la figura della Madonna che emerge da questi scritti, come ha egregiamente notato il padre Roschini, che certamente eh, era molto più, a parte molto più santo di me, ma molto più competente in teologia e maleologia di me, fondatore del Mariano, quindi eh, se n'era ne ampiamente accorto fino al punto da dedicargli un manuale un po' particolare di mariologia e addirittura dei cicli di lezione nell'università da lui stesso pontificio, da lui stesso fondale. Insomma. Quindi sicuramente è tempo ben eh, impiegato. Stiamo eh, trattando la materia ampia dell'immacolato concepimento. Abbiamo già fatto due incontri mm, al riguardo, questa è la terza parte e cominceremo questa sera la sezione dedicata ai fondamenti dell'Immacolato Concepimento. E non so se riusciremo a, ad esaurirla, speriamo. <ride> ecco, e cioè, in base alla mareologia valtortiana, andare a reperire quegli stessi poi fondamenti che la bolle ineffabile steus del beato Pio IX, benedetto sia per, questa, per questo dogma che ha, che ha donato alla Chiesa, e ha poi evidenziato, sappiamo tutti quanti bene, che l'Immacolato Concepimento è una verità rivelata da Dio, ma ecco, contenuta solo e implicitamente, indirettamente, sia nella Sacra Scrittura, ed elaborata anche nel corso della tradizione della Chiesa, come vedremo soprattutto sulla base del parallelismo e Adamo, Cristo e Eva Maria. Comunque, vediamo subito, passiamo subito alla lettura e per metterci in ascolto ecco, di, di quanto ci viene dagli scritti valtortiani di indicazione al riguardo di questo punto fondamentale ecco, della verità di fede dell'Immacolato Concebimento. Secondo l'opera Valtortiana, l'apostolo evangelista San Giovanni, fin dal tempo in cui la Vergine viveva ancora sulla terra, sarebbe stato a conoscenza del singolare vivireggio dell'immacolato concepimento. Molto bella questa cosa. San Giovanni, l'innamorato di Gesù e quindi anche necessariamente di Maria, colui... È al quale Gesù ha affidato l'ultima parte della vita terrena della, della Madonna, dandogli una grazia immensa, oltre che un onore e certamente un piacere, un diletto immenso, insomma, vivere con la Madonna. Beato San Giovanni, insomma, no? È il primo conoscitore, quindi è stato tra gli apostoli e tra i teologi. San Giovanni, nell'antica tradizione della Chiesa, veniva chiamato San Giovanni il teologo. Perché il Vangelo di San Giovanni, come è noto, diciamo, consiglio per gli acquisti, <ride> il ciclo di Catechesi anche questo che va avanti ormai da, da diverso tempo, perché sai, il Vangelo di San Giovanni potrebbe durare dieci anni, <ride> tranquillamente, un ciclo di Catechesi biblica sul Vangelo di San Giovanni, e non sarebbero ancora abbastanza, per quanto è bello e articolato. È chiamato San Giovanni appunto il teologo per questo motivo, e quindi abbiamo il primo grande teologo, il primo grande assertore dell'Immacolato Concepimento, è stato eh, San Giovanni. Avendo infatti la Vergine espresso il desiderio di terminare la sua vita terrena, laddove Gesù era sceso al Padre, l'Apostolo San Giovanni le disse, «Ascenderai tu pure, o oh madre!» Dice, «No!» si sentì rispondere da Maria, «Non sono Gesù io!» «Nacqui umanamente!» ribatte la Madonna. E lui riprende, ma senza macchia d'origine. Replicò San Giovanni, mostrando così di conoscere il singolare privilegio di cui la Vergine era stata insignita, privilegio che, come ben sappiamo, la Madonna ha conosciuto con certezza quando l'angelo la salutò come piena di grazia nel momento dell'annunciazione, no? Come l'aveva saputo, qual è il suo mezzo di informazione? Chi gliel'ha detto a Gesù a, a San Giovanni che, che la Madonna era immacolata? È ovvio, gliel'ha detto Gesù stesso, il maestro. Dice infatti sempre San Giovanni, io sono un povero pescatore ignorante, non so di dottrine e scritture altro che ciò che mi insegnò il maestro, <ride> mi fa un po' impressione sentire San Giovanni che dice queste cose, insomma, cioè, le vette dottrinali del suo Vangelo addorose lettere sono veramente straordinarie, no? Vabbè. e per questo forse so più dei rabbì, dice, però sono come un fanciullo, aggiunge, perché sono puro la verginità è una grandissima fonte di, di conoscenza, questo era vero ieri come è vero oggi, il motivo per cui per esempio il clero latino ha questa corona, questa gemma del ceribato, si fonda su questo, sull'esimio, non soltanto sull'esimio valore della verginità come imitazione di Gesù e di Maria e come modello di vita dato a loro, ma su questo fatto che una persona totalmente vergine, certamente anche nel corpo, ha una facilitazione, ecco, sia nella conoscenza che nell'amore di Dio. Per questo che la verginità è stata sempre portata in pianta di mano nella Chiesa, non soltanto la verginità che da tutti i fedeli deve essere apprezzata, perché tutti sono chiamati oggi come ieri, anzi ancora più oggi che ieri, a custodirla, eh, a vita se non si sposano, fino alle nozze se si sposano a vita consacrandola quelli che diventano sacerdoti, frati, suore, monaci e monache, insomma, no? Ecco quindi, eh, quindi, San Giovanni lega la sua uh, conoscenza, dice io sono ignorante di per sé, quindi non so di lettere e dottrine, se non mi ricordo be molto bene quello che ha detto il maestro, però sono puro come un fanciullo. E questo che significa Cosa sta dicendo? Quindi mi dà una sapienza che non le lettere, non le dottrine, non la scienza e non l'intelligenza danno. E per questo, infatti prosegue lui, forse so più dei rabbi di Israele perché egli lo disse, Dio nasconde le cose sapienti e le disvela ai piccoli, ai puri. Gesù nel Vangelo cosa ha detto? Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. È chiaro, uno di, essere puro di cuore è più che essere puro di corpo, d'accordo? Però sicuramente uno che non è puro di corpo, certamente non è puro di cuore. Eh? E per questo penso, dico meglio, sento che tu avrai la sorte che avrebbe avuto Eva se non avesse peccato. E più ancora, poiché tu non sei stata sposa di un Adamo uomo, ma di Dio per dare alla terra il nuovo Adamo fedele alla grazia. Sento, dice San Giovanni, dice: Penso, anzi sento. Vedete come qui c'è tutto quanto un filone, no? Sappiamo che San Giovanni è l'apostolo dell'amore, no? Sappiamo anche che nella teologia cattolica, se mi si permetta questa digressione, c'è sempre stata un po' una. Un riverbero anche poi della grande, de, de, de, de grande diciamo, biforcazione del pensiero umano, se vogliamo, no? Tra Platone e Aristotele, la via dell'intelligenza e la via dell'amore. Aristotele è la via dell'intelligenza, Platone è la via della volontà e dell'amore. Nella chiesa sono poi diventate la scuola domenicana San Tommaso d'Aquino e la scuola francescana. Guarda caso, chi è stato il teologo che è arrivato all'Immacolata Concezione? San, San Tommaso non c'era arrivato, e manco Sant'Agostino, d'un scoto. Io sto approfondendo tante cose sul peccato originale, mi sono arrivato tantissimi studi al riguardo. E quali sono stati gli autori maggiormente inclini a una certa lettura del peccato originale? Beh, di nuovo, d'un scoto. Non San Tommaso da Quino. quindi, questo perché l'amore. Qui eh, Papa Emerito, Papa Benedetto XVI che fece una bellissima tesi dottorale. Io l'ho studiata quando feci eh, la tesi dottorale mia perché mi serviva per un capitolo su San Bonaventura, grande teologo francescano. Eh, Benedetto XVI, il teologo Ratzinger, era su questa linea teologica, quindi sulla teologia dell'amore, no? che è quella che poi nel XX secolo è stata diciamo percorsa più degli altri, dal celebre teologo, amico di, di, di, di Josef Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, no? Cioè, L'amore arriva, vediamo anche nel Vangelo di San Giovanni, no? Il racconto della, de, de, de, della corsa di San Giovanni e di, di San Pietro al sepolcro, dopo che Maria di Magda ha detto, guardate allora, il sepolcro è vuoto, dice, corsero tutti e due, ma arrivò per primo Giovanni, poi ha fatto entrare prima San Pietro, ma è arrivato per prima lui, e no, che, che, che, cioè questo non è soltanto come dire, una descrizione diciamo così, delle, de, del fatto che San Giovanni era più giovane di San Pietro, correva più veloce, è arrivato prima. Sì, certamente c'è anche questo, ma lì c'è insinuato che l'amore arriva prima, arriva prima. San Pietro è l'istituzione, quindi è il Papa, no? San Giovanni non è stato il Papa. Attenzione, eh? il Papa è stato San Pietro, ma è arrivato prima lui al sepolcro. Poi ha fatto entrare San Pietro. San Pietro ha guardato e si è messo le mani nella sua eh, santa testa brizzolata. Invece San Giovanni è appena entrato, vi decredete nota subito subito ci è arrivato subito perché l'amore c'è una marcia in più. E quindi lui ci arriva in questo modo. Dice: non, non, non penso, sento che tu sarai, avrai la sorte di Eva questo è quello che c'è cioè, la Chiesa presenta la Madonna, vuoi, vuoi vedere quello che sarebbe stato il disegno di Dio sull'essere umano? Dice, eh, puoi guardare Cristo, dice: cioè, ma Cristo è anche il figlio di Dio, allora va bene, guarda la Madonna, la Madonna non è una Dea, quindi su questo proposito la Madonna è una, è una di noi, da un punto di vista ontologico, non è una Dea, è un membro della razza umana, è pienamente donna, d'accordo? quindi appartiene al genere umano e stop, Ecco, vai però a vedere quale sarebbe stata la nostra vita senza il peccato, guarda Maria ecco. e tra l'altro ci manca pure qualcosa perché devi guardare Maria entro certi limiti perché Maria poverina ha sofferto un'enormità di pene non per i peccati suoi ma per i nostri Ecco, però diciamo così alcune cose del peccato non le ha conosciute Quindi, le malattie e la corruzione della morte, soprattutto, non è proprio, proprio conosciuta, così come i travagli del parto, è rimasta indelebilmente e inviolabilmente vergine, prima, durante e dopo. Anche questo, tanti padri della Chiesa hanno riflettuto su queste cose, no? Allora, comunque è di fede che l'immacolato concepimento di Maria, riprendo la lettura, Santissima, è stato rivelato da Dio come ha definito solennemente Pio IX l'8 dicembre del 1854 con la bolla dogmatica in Deus. di Steus. Esso poggia su tre solidi fondamenti, che tra l'altro sono molto ben illustrati in un a Tortiani, e li vedremo adesso. Ossia ha un fondamento biblico, ha un fondamento nella tradizione Maria Nuova Eva, ho già accennato prima e ha un fondamento dogmatico quale il fatto che la madonna è stata la madre di dio allora biblico patristico e dogmatico quindi scrittura tradizione e magistero ok andiamo al fondamento biblico tutti qua praticamente tutti quanti sanno che il fondamento biblico del singolare mistero eh, appunto dell'immacolata concezione e la buona nefabile Steus evidentemente lo evidenzia subito si trova nel cosiddetto protovangelo il famoso passaggio Genesi 3.15 io porrò in fra te o oh serpente diabolico e la donna tra la discendenza tua e la discendenza di lei questa ti schiaccerà il capo e tu ti avventerai al suo calcagno ok? la Madonna appare qui unita al suo figlio è la discendenza della donna che schiaccia la testa al diavolo quindi nelle, nelle nemicizie nella notte e nel trionfo sul serpente diabolico e sulle sue opere che sono precisamente il peccato e la morte il peccato e la morte sono le opere del diavolo eh? sono queste due non ce ne sono altre queste nemicizie trionfali di Maria sul demonio appaiono evidenti nell'opera Valtortiana. Essa è la vincitrice con Cristo del dragone maledetto e perciò mai fu da lui vinta, ma fu sempre a lui soggetta. Si legge nei quaderni del 43-8 dicembre. Dice la Vergine, ottenuto dal momento della mia immacolata concezione, il capo di Satana sotto il mio calcagno di senza colpa. Chi è che può trionfare sul diavolo? Dice la scrittura, il Nuovo Testamento, San Pietro se non ricordo male, che uno è schiavo di colui che l'ha vinto. E qual è stata la vittoria di Satana sui membri della razza umana? Farli cadere nel peccato. Quando è che Satana vince contro di noi? Quando ci fa commettere un peccato mortale. È una sua vittoria perché nessuno è costretto a commettere un peccato. Per commettere un peccato devi cedere una tentazione. Quindi c'è un combattimento in cui soccombi. E Satana gongola, e Satana trionfa perché ti ha battuto, ti ha vinto, ti ha dato scacco matto su questa questione e su questo aspetto. Ecco, con la Madonna eh, se ne è tornata a casa benavita, è vero che purtroppo noi a differenza della Madonna eh, abbiamo il peccato originale, nel peccato originale siamo tutti già vinti, purtroppo, perché avvelenando il progenitore ci ha purtroppo tutti quanti attratti nella sua schiavitù. La Madonna con l'Immacolata concessione è stata sottratta dalla schiavitù dipendente dal peccato originale, ma non è mai caduta in quella, in quella successiva, in quella del peccato attuale, a differenza di Eva. C'è un passaggio fondamentale del libro della, della Genesi, è il serpente seduce Eva e Eva poi corrompe Adamo. Questo deve essere sempre tenuto presente. Quindi, Riprendo la lettura. Il trionfo di Maria sul peccato fin dal primo istante della sua esistenza. Si noti il livore dimostrato da Satana, qui adesso leggiamo un passo bellissimo, in occasione della nascita della sua vincitrice, la nascita di Maria. Io ho un bellissimo, nell'abside della mia meravigliosissima chiesa, insomma una delle più belle della diocesi di, di Latina, sono un credo un privilegiato ad essere capitato a sermoni di una chiesa tutta di Maria tra l'altro, eh, nell'abside nel, nel, nell ci sono una serie di, di dipinti, cioè un, sono eh, otto dipinti che partono dalla nascita di Maria fino all'assunzione e intronizzazione in cielo. Bellissimo, la nascita di, di Maria, perché già la nascita di di Maria, sapete che la Chiesa oltre alla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo festeggia soltanto altre due date di nascita nella liturgia quella della Madonna e quella di San Giovanni Battista cioè della madre, del Salvatore e del precursore del Salvatore tutti gli altri non si festeggia la data della nascita si festeggia perché il Dies Natalis non è quello in cui veniamo in questo mondo il Dies Natalis, quello che bisogna sospirare è il giorno in cui nasceremo questo mondo e finalmente andremo a vivere d'accordo? perché qui sì uno eh, tende bene alla santità e sì la, la vita terrena può diventare un'anticamera del paradiso ma il paradiso non ci diventerà mai quindi cominciamo a vivere il giorno della nostra morte corporale però per due bisogna festeggiare la data di nascita la madonna e san giovanni battista allora nell'imminenza della nascita di maria questo perché Sti diavoli che stanno sempre a pensare cose, chi, chi, lo, chi lo sa che succede, insomma, se il nostro Signore gli permette di capirci qualcosa, non, non si capisce, insomma, non, non sappiamo bene di come funzionano le dinamiche trascendentali, chiamiamole così. No? Ecco. Comunque si scatena un temporale violentissimo, mai veduto, quando è nata la Madonna ci viene la sera anticipata dalla furia temporalesca che è violentissima, acqua torrenziale, vento, fulmini, via di tutto, meno la grandine che è andata ad abbattersi altrove. Uno dei garzoni nota questa violenza e dice, sentite quei tempi, un garzone, cioè sembra che Satana sia uscito con i suoi demoni dalla genna, ma tu guarda che nubi nere, ma senti che fiato di zolfo che c'è nell'aria, e fischi e sibili e voci di lamento e maledizione. Se è lui... Dice sto garzone, ah è furente questa sera. L'altro garzone ride e dice, interessante, guarda, in contesti intrisi di fede, no? Che belle che sono queste cose, queste si fanno beffe del diavolo. Belle cose, eh? C'è cioè, l'altro garzone ride e dice, gli sarà sfuggita una grande preda, oppure Michele lo ha percosso con nuova folgore di Dio e lui ne ha corna e coda mozze e arze. Guardate che belle queste cose qui, no? voglio vedere in quanti scherzano in questo, in questo modo, in questi nostri brutti tempi. no? Ci passa di corso una donna e grida, Gioacchino sta per nascere e tutto fu svelto e felice e scompare come un'anforetta tra le mani il temporale cade di colpo dopo un, ultimo, dopo un ultimo fulmine così violento che sbatte contro le pareti tre uomini e sul davanti della casa, nel suolo dell'orto la casa dove è nata Maria eh, resta a suo ricordo una buca nera e fumante e mentre un vagito che pare il lamento di una tortorina che per la prima volta non piccoli più ma tubi viene da oltre la porta di Anna un enorme arcobaleno Stende la sua fascia a semicerchio su tutta l'ampiezza del cielo, quindi il finimondo prima della nascita, l'arcobaleno alla nascita di Maria. L'arcobaleno chiaramente si conosce un po' di Sacra Scrittura: l'arcobaleno brillò dopo il Dirubile Universale, quindi, segno dell'alleanza, no? Che cosa mai vista? Dicono gli astanti. Guardate, guardate, cioè, pare che leghi in un cerchio tutta la terra di Israele e eh già ma guardate, già vi è una stella mentre ancora non è scomparso il sole che stella, brilla come un enorme diamante guardiamo come tutta la creazione la stella chi è la stella? Parola di San Bernardo guarda la stella, guarda Maria no? e la luna là è tutta piena la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi no, mentre ancora mancano tre giorni al suo essere ma guardate come splende quindi luna piena che anticipa la fase della luna piena tutta splendente, vedete come la creazione partecipa, il creato fa festa, alla nascita di Maria, se le donne sopraggiungono festanti con un batuffolino rosio fra candide tele. è Maria, anche le donne parlano del temporale, del prodigio della luna, della stella e dell'immenso arcobaleno. Oh, detto questo c'è il commento di Gesù, di Gesù in persona, eh? <ride> quindi alla nascita di sua madre. E Gesù dice al demonio, attenzione, ora sei vinto in una donna e per la donna. E aggiunge, la sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diretta ad una superperfezione che annullasse almeno in una ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di satana per cui non da casto abbraccio d'uomo ma da divino amplesso che fa trascolorare lo spirito nell'estasi del fuoco sarebbe venuto il figlio cioè, queste parole non, non possono essere commentate cioè le leggo e basta insomma le lasciamo le lasciamo come sono perché nostro signore che ti vuoi commentare e prosegue, fischia, o oh, Satana, il tuo livore mentre ella nasce, questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto e lei è la tua vincitrice. Lei è la tua vincitrice. Capiamo tra le righe cosa ci si sta dicendo già questa sera, eh? Il segreto per vincere il diavolo, per tenerlo lontano da noi, è la Madonna. In questo l'hanno sempre insegnato tutti quanti i santi, i maestri di spirito, i papi, eh, a, a Iosa. Accorto. Il segreto è la Madonna. Prosegue. Mille eserciti schierati, dice Gesù, eh, nulla possono contro la tua potenza, cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie, o perenne. E non vi è vento che valga a disperdere il lezzo del tuo fiato. Ma chi si può mettere a combattere contro il diavolo? Ragazzi, amici, amiche, il diavolo, se il nostro Signore non lo tiene buono, ma ci proprio distrugge, ci fa a centomila pezzi, non c'è forza che lo possa fermare, eh? non esiste. Lo dice Gesù, c'è mille eserciti, ma sai che gli fanno al diavolo? Cioè, la potenza di questo angelo ribelle, se si prescinde da Gesù, da Maria e dalla Santissima Trinità, è invincibile. Nessuno di noi può competere contro il diavolo, nessuno. Noi possiamo competere contro il diavolo se siamo cristiani e siamo pure mariani. Allora sì. Allora è un altro discorso ma solo se siamo cristiani se siamo valiani, eh! proseguo la lettura eppure questo calcagno di infanti che è tanto roseo da parere all'interno di una camellia rosata che è tanto liscio e morbido che la, è, che la seta è aspra al suo paragone che è tanto vicino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina ecco che ti preme senza paura Ecco che ti confina nel tuo antro. Capito? Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga. Un vagito di una, di una neonata. Tu che non hai paura degli eserciti, il diavolo non ha paura di nessuno, se non di Dio e della Madonna. E il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore noi siamo appestati eh? questo mondo purtroppo dove tuttora regna il principe di questo mondo perché mica mica vediamo in giro il regno di Dio eh? il regno di Dio è promesso dal Signore è incipiente nella Chiesa ma siamo belli ammorbati eh? tutti quanti se qualcuno non sente il lezzo di Satana insomma peato a lui se vede che ha... <ride> ha perso l'olfatto insomma no? siamo circondati sei vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno. Sentite le parole di Gesù. Ho oh maledetto che hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati. Una maledizione lanciata da Gesù per l'opera di Satana. Satana ha fatto un guaio. ha tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati. E qui mm, riprenderò, mm, adesso appena mm, sto studiando molto bene la faccenda del peccato originale, la sto molto molto approfondendo, che significa hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati? punto interrogativo attenzione alla parola che significa? che significa? espressione molto significativa eh. non semplicemente che Dio sarebbe stato sì, certamente padre di tutti quanti gli uomini perché nessuno avrebbe conosciuto il peccato e quindi erano tutti quanti figli di Dio per l'adozione certamente sì ma forse Gesù fa riferimento ad una differente modalità di nascita degli esseri umani se non ci fosse stato il peccato originale io che sto approfondendo, questa cosa, la, la maggioranza dei padri della Chiesa, ne era convintissima, non, non, non qualcuno, eh? una montagna, mi sono arrivate insomma, delle, delle, delle informazioni documentate, con i passi citati di fior di padre, insomma. No? Adesso appena avrò anche il quadro completo, ecco, eh, tornerò in maniera diciamo, un po' più dettagliata su questo argomento, se Dio vuole. Comunque, basti per quanto riguarda il fondamento biblico. Il secondo fondamento, quello che si trova nella tradizione, con la T maiuscola chiaramente, va ricercato nel fatto che Maria fu la nuova Eva, l'opposto di Eva, colei che annullò Eva facendo al ritroso, salendo ciò che Eva aveva fatto discendendo. discendendo. Io, dice Maria alla Veggente, ho percorso al ritroso la via dei due peccatori. Effettivamente, guardate, queste sono considerazioni, rielaborazione del Roschini, dagli scritti Valtortiani risulta il seguente parallelismo antitetico. Attenzione che il parallelismo antitetico a Eva Maria è un tema molto diffuso nella patristica, da Sant'Ireneo in poi soprattutto, cioè diventa una costante. Quindi Adamo Cristo Eva Maria. Una coppia è una coppia. Il disastro dell'umanità partito dalla donna e coinvolge l'uomo: la redenzione dell'umanità de, de, de, de, dell parte dall'uomo, che è Gesù il salvatore principale, ma coinvolge e mh, attrae, e, mh, come dire, è realizzato anche con il concorso della donna. Su questo proprio, cioè, d'accordo? Allora, guardiamo il parallelismo antitetico: a Maria apparve l'angelo della luce, come ad Eva era apparso l'angelo delle tenebre, perché il serpente allegorico è certamente allusivo del diavolo. A Maria l'angelo della luce parlò di procreazione divina, concepita per opera dello Spirito Santo, come ad Eva l'angelo delle tenebre aveva parlato di procreazione umana. Ricordiamo che per Maria va torta questa è l'allusione che ho fatto anche prima, eh, a Maria Valtorta fu rivelato che il peccato originale fu proprio eh, la, mh, la prevaricazione del, de, de, dell'uomo, partita dalla donna però, di eh, introdurre nel genere umano la riproduzione sessuata, che di per sé sarebbe stata riservata non agli uomini, ma al genere animale. Questo lo è stato scritto, lo, lo dice in più, più di qualche circostanza. La cosa interessante, gli studi che sono stati fatti e che mi sono arrivati, è che io la prima volta che lessi queste cose, le lessi in questi scritti, ma c'è una montagna di, di fiordi, di teologi, di padri della Chiesa che su questo punto concordano, di, hanno varie posizioni riguardo la modalità del peccato originale, se in questo sia consistito il peccato originale, o se dopo il peccato originale è cominciata la riproduzione sessuale, quindi ci sono sfumature differenti, ma la, la, come dire, il concordo su questa dottrina è ampiamente diffuso, ma con nomi di calibro non indifferenti, eh. cioè San Girolamo, San, San Giovanni Crisostomo, San Massimo il Confessore, San Gregorio di Nissa e Gregorio di Nissa, San, San Gregorio di Nissa, e più avanti nel, nel, nel, nel Medioevo, San Bernardo da, da, da Chiaravalle, il primo Sant'Agostino, quindi Sant'Ambrogio, quindi cioè, <ride> ce ne stanno una Origene, Teodoretto di Ciro, ce ne stanno una montagna, ce ne stanno, d'accordo? ok, Maria con la sua procreazione divina per opera dello Spirito Santo divenne simile a Dio generando secondo la natura umana concilio di Calcedonia quella stessa persona del verbo che era stata generata dal padre secondo la natura divina Eva invece divenne simile al demonio perdendo la grazia quarto punto Maria dinanzi alla proposta dell'angelo della luce si umiliò profondamente mentre Eva, dinanzi alla proposta dell'angelo delle tenebre si insuperbì ambì la somiglianza con Dio la somiglianza dice in che senso diventerete come Dio? Cioè, questo è quello che eh, Gesù rivela a Maria Valtò che cosa significa diventare come Dio? Che, che, qual è la cosa che fa soltanto Dio? creare, no? e se tu come dire usi come dire, introduci la riproduzione sessuata nel genere umano, che cosa farai? Caspita, cioè eh, chi, chi è sposato lo sa, lo sa molto bene. Un figlio oggi è figlio di papà e di mamma. Eh? Certamente c'è la procreazione perché l'anima noi sappiamo da cattolici che la crea nostro Signore, ma c'è comunque una, come dire, una re reale come dire, strumentalità dell'essere umano. Ed è descritto nei, nei particolari nei, nei scritti di Maria Valtorta, dice Dio ti ha dato tante cose. Ma che ti ha dato? La sai qual è la cosa più bella che c'è? È quella che Dio ti ha tolto. È il brivido, l'ebbrezza, creare, dare la vita. Questo sì, che è vivere. E questo vi è stato tolto. Agli animali Dio gliela ha dato, Poi no. Questa è la tentazione del diavolo, secondo gli scritti di Maria Valtort. Allora, Maria obbedì a Dio aderendo alle proposte dell'angelo della luce mentre Eva disobberì a Dio e aderì all'angelo seduttore il quale contro il comando di Dio rivelò il mistero della propria azione dell'uomo Maria venne fecondata nella sua virginità mentre Eva venne dall'angelo seduttore violata nello spirito e nella carne attenzione eh? settimo punto Maria piena di grazia con il prezzo di inauditivo dolori divenne la portatrice della vita e della grazia per sé e per tutta l'umanità mentre Eva allettata dal piacere peccando perdette la grazia insieme ad Adamo per sé e per tutti i discendenti io a suo tempo ho parlato però eh, mi, mi riservo, ripeto, siccome questo è un argomento delicatissimo e eh, su cui è possibile parlare perché non ci sono pronunciamenti ufficiali definiti sul quid e ci sono tante fonti, quindi eh, speriamo che riesca a breve a avere proprio un quadro chiaro, netto, complessivo che mi permetta di fare proprio un'analisi, una presentazione esaustiva dello status questionis. Maria Santissima perciò è stata preservata da qualsiasi imparentamento con Satana e perciò è stata preservata dalla contaminazione del peccato originale. Ok? Terzo ed ultimo punto, ce la facciamo, sì, sì ce la facciamo. Un terzo fondamento della preservazione del peccato originale è dogmatico e va ricercato nell'eccelsa dignità di madre di Dio. La madre doveva essere degna del figlio. Purezza assoluta. Una tale ragione la troviamo espressa sinteticamente nelle parole che secondo la veggente Elisabetta avrebbe rivolto a Maria. Santa Elisabetta, che fu piena di Spirito Santo quando la Madonna la visitò. E lo Spirito Santo sappiamo che parla sempre la stessa lingua. Eh? D'accordo? Non è che cambia lingua a seconda di dove, di dove parla. Cosa le dice Santa Elisabetta, la Madonna? Dice, in te non c'è macchia se Dio ti ha scelta per madre sua. Inoltre, in forza della sua divina maternità, Maria Santissima è diventata il tabernacolo vivente del Dio vivente, tabernacolo che non poteva non essere purissimo. Eh, questa è una mia considerazione aggiunta, quando Dio nell'Antico Testamento diede le istruzioni per costruire l'arca dell'Alleanza, non ti dico, andate a leggere il libro nel, nel Pentateuco, nel, nel Pentateuco, scusate, eh, uh, tutte le cose, il legno preziosissimo, rivestita d'oro, dentro e fuori, con i, con, con, con, i, con i serafini sopra, con le ali distese sopra, cioè, un, un, qualche cosa di impressionante, perché dentro quell'arca dovevano essere posti i segni grossi della presenza di Dio le tavole della legge la manna con cui il popolo si era nutrito nel deserto e la verga fiorita di Aronne con cui Dio aveva indicato quale tribù di Israele doveva occuparsi dell'altissima funzione sacerdotale quindi è l'arca che doveva contenere Dio stesso non i segni della sua presenza segni grossi eh, perché la manna è un segno grosso le tavole della legge è un segno grosso è la verga Fioreta di Tarot non è grosso, ma non è la persona di Dio, la persona del verbo. Se ci stanno tutte quante queste cose nel costruire un'arca perfettissima per i segni della presenza di Dio, ma come se la sarà costruita, l'arca sua, nostro Signore? Punto interrogativo. Ora, Gesù stesso faceva questi rilievi. Essendo venuto il tempo della grazia, Dio si preparò la sua Vergine. Voi ben potete comprendere come non potesse risiedere Dio laddove Satana aveva messo un incancellabile segno. Eh, figlioli miei cari, cioè eh, il peccato originale lascia un segno indelebile, cioè se tu lo contrai, cioè il battesimo te lo toglie il peccato originale, ma la cicatrice, la ferita rimane ecco perché noi stiamo a tribo come mai io mi sono so, cioè, scusate no S dopo il battesimo dovremmo essere tutti santi se non rimanesse cioè se ti viene tolto il peccato originale e ogni forma di schiavitù verso satana saremmo tutti santi ma la chiesa questo non l'ha mai insegnato la chiesa ha detto che il battesimo veramente ci toglie il peccato originale e ci infonde la grazia quindi ci dà la capacità di diventare santi ma la nostra natura rimane ferita noi, noi siamo, e strutturalmente, in quanto contagiati dal peccato originale, abbiamo una malattia cronica inguaribile, questa guarisce soltanto con, con, con, con la morte. Possiamo ridurne al minimo, come dire, il fastidio che ci dà, i sintomi. Eh, se tendiamo ad elevate vette di santità eh, e ogni tanto però eh, la nostra natura eh, come dall'Araba felice, risorge e ci ricomincia a far sentire tribolà e, e ci ritroviamo deboli, imperfetti, incostanti, tut, tut, eh, tut, tutto quello che facciamo continuamente esperienza. Per cui sapete che mh, per quanto riguarda l'immacolato concepimento, a partire da Sant'Agostini in poi, e questo poi è la posizione che ha avuto anche Sant'Ommaso e che è stato il motivo per cui ci sono state delle forti resistenze a fare il dogma del, dell'Immacolato era questo cioè la redenzione di Cristo deve essere universale, se c'è soltanto una creatura che non è stata redenta da Cristo Cristo non è redentore universale e se una persona non c'è il peccato almeno originale da che cosa viene redenta? se non nasceva quel genio di Dunscoto perché Dunscoto è un genio d'accordo? che diceva calma chi l'ha detto che una persona che non nasce col peccato originale non sia stata salvata? Quando noi abbiamo il Magnificat dove la Madonna dice il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore e la Madonna le bugie non le dice d'accordo? I santi le bugie non le dicono, manco come scherzo se dice Dio mio Salvatore non è un modo di dire cioè eh sì eh dai Dio fa facciamo che il Salvatore pure mio anche se io non sono stata salvato da niente <ride> no cioè se lo chiama salvatore vuol dire che anche lei è stata salvata ma salvata nel senso che soltanto un istante la macchina poi è stata tolta sarebbe stata la fine sarebbe stata sarebbe non soltanto perché anche Maria ci avrebbe avuto la mia stessa ferita ma perché dentro un'anima un, un dove c'è il segno incancellabile di Satana ma che c'è dentro il verbo di Dio ma stiamo scherzando cioè così. Cioè, addirittura Satana va a avere un dominio sul verbo di Dio, ma stiamo scherzando, stiamo. Perciò la potenza operò per fare il suo futuro tabernacolo senza macchia. Certo, Dio ha dovuto fare un miracolo, perché il peccato originale, questa è un'altra cosa che è di fede, eh, è trasmesso nell'atto stesso della generazione, si, si trasmette per propagazione, nel peccato mi ha concepito mia madre e la Madonna non è stata concepita come Gesù per opera dello Spirito Santo, è nata umanamente e lei stessa lo, lo, lo, lo disse. Quindi Dio ha dovuto fare un miracolo, una cosa assolutamente impossibile. E da due giusti, Gioacchino ed Anna, in vecchiezza e contro le regole comuni del procreare, fu concepita quella... In cui non è macchia veruna, attenzione, quel contro, le regole, quel contro le regole comuni del procreare, scusate, bisogna intenderlo in questo modo perché la Valtorta stessa annota sulla copia da tiro dell'opera: Maria nacque da connubio carnale, contro le regole comuni, perché per difetto organico e per età, Anna senza un miracolo voluto da Dio non avrebbe più potuto farlo, capito? Quindi la Madonna non è nata per opera dello Spirito Santo. Eh? Per cui l'esenzione della macchia d'origine è stato un miracolo che il nostro Signore ha dovuto fare, ha voluto fare. Chi depose quell'anima nella carne embrionale che rinverdiva il vecchio seno di Anna di Aron la nonna mia? La forza di Dio, Gabriele, fu sempre il vittorioso in un grido di giubilo egli, l'annunziatore cioè, Gesù da un'altra chicca da un'altra finezza eh, che già conosceva le vie della terra per essere sceso a parlare ai profeti Gabriele lo troviamo nominato nel libro del profeta Daniele già raccolse dal fuoco divino la immacolata scintilla che era l'anima dell'eterna fanciulla ma qui veramente sentire queste cose e serrandola in un cerchio di fiamme angeliche, quelle del suo spirituale amore, la portò sulla terra in una sana, in una casa, in un seno, quello di Anna. E il mondo da quel momento ebbe l'adoratrice di Dio. Attenzione, e Dio da quel momento poté guardare un punto della terra senza averne disgusto un punto della terra attenzione eh? Dio a noi esseri umani ci ama immensamente eh, ci ama infinitamente ci ama tantissimo ma il peccato non il peccato provoca proprio il disgusto di Dio perché è una cosa orrida, bruttissima per cui come dire no secondo il nostro modo di, di parlare, insomma, mi, mi, mi perdonerà anche l'altissimo, la, insomma, se si, si osa esprimere in questo modo, no, è come se ci fosse come dire, cioè, Dio vede la, la sua bellissima statua, l'uomo, a cui è, vuole un bene infinito, abbrutito, bruttato di questa macchina, che è diventato brutto, che eh, è diventato brutto, e quindi, c'è, capito? C'è questo contrasto tra questo amore immenso e quella ripugnanza, come dire, ontologica, atavica che Dio ha verso il peccato, verso il male, di cui però purtroppo ne siamo macchiati perché il peccato non è che esiste attaccato per aria purtroppo, no, esiste attaccato a me purtroppo solo in una creatura, solo in una. Ma, ma io su questo vorrei un attimo concludere. Cioè, noi capiamo che tra le pure creature umane, la Madonna è l'unica. Perché Adamo ed Eva sono stati come Maria, ma poi si sono degradati. Noi, grandissimi, grandissimi Santi, pensiamo anche a San Giuseppe, d'accordo? San Giuseppe, che a mio modestissimo avviso, non sono il sole tra, tra, tra gli esseri umani, dopo Maria, cioè per essere stato scelto per essere il padre di Gesù, ma quanto santo deve essere San Giuseppe, no? Ma la macchia d'origine San Giuseppe ce l'aveva, alcuni grandi santi, veramente, cioè se, se non fosse che dobbiamo per forza pensarlo, no? Anche, anche dei, dei, dei, dei grandi santi che, che hanno come dire, che, che hanno rifulso come astri in, nella chiesa, sono stati preservati fin da piccoline hanno dato grandissimi segni di santità, cioè veramente a vedere quelli, cioè ci smettiamo tutti quanti chi ce l'ha le mani nei, nei capelli eppure la macchia d'origine lì c'era d'accordo? C'era magari solo quella magari avranno fatto delle cose piccolissime solo delle imperfezioni piccolissime ma la perfezione assoluta non c'era e guarda, guardate amici miei che Alcuni santi, cioè alcuni angioletti, a me viene in mente, non voglio fare torto a nessuno, cioè io conosco un numero limitato di santi della Chiesa Cattolica, perché per quanto in passato sono stato un divoratore, un appassionato delle vite dei santi, mica ho potuto leggere tutte quante, evidentemente, no? Ma, cioè, pensare una Santa Gemma Galgani, ma quella era proprio un angelo quella lì, o una Santa Teresa di Gesù Bambino. Insomma, sono proprio angioletti, lo citate anche recentemente in un altro intervento, tanto è vero che il Signore ne si era presi prestissimo, 24 anni, insomma, no? Eh, per quanto erano belle, insomma. Però, cioè, tra, tra, tra loro e la Madonna, c'è cioè, stato un abisso fenomenale, capito? Eh, eh, D'accordo, cioè, ma anche tra Maria Santissima e il grandissimo San Giuseppe, c'è cioè, stato un abisso, ci sta... Eh, ci sta e tra San Giuseppe e tutti gli altri santi c'è un altro abisso insomma qui se, se, se, se andiamo gironzolando un po' eh, la scrittura dice un abisso chiama l'abisso al favore delle, delle tue cascate no? quindi qui siamo circondati insomma di, di, di abissi poi ci siamo noi poveri peccatori che siamo abissi di, di, di miseria e speriamo che, che tutti quanti ne siamo consapevoli dell'abisso di, di miseria e di nulla più una montagna di impastrocchiamenti vari che siamo, no? però lì no. Cioè, C'è anche un pochino il fatto, cioè, noi dobbiamo enormemente, veramente proprio rallegrarci, credo, Cioè le persone che amano il Signore devono rallegrarsi del fatto stesso che ha creato Maria e che l'ha fatta così come l'ha fatta, cioè, perché cioè, noi dobbiamo anche essere un pochino contenti, cioè, per... ma anche per il nostro Signore, dice, oh, c'è uno di noi che ti ha fatto vedere quanto sei stato bravo, perché il nostro Signore è stato bravissimo, cioè, anche la mia vita, la mia persona, se non ci fosse stato il peccato originale sarebbe stata molto più bella di quella che è, ma purtroppo nella realtà attuale adesso del tempo, poi quando speriamo che riusciremo un giorno ad andare in paradiso, preghiamo chiuni per gli altri che possa essere, chi lo sa poi come sarà dall'altra parte, no, certamente sul pianeta Terra... Eh, eh, noi non possiamo dare a Dio la gioia di guardarci pur con tutto il bene che ci vuole, eh, sempre se, senza un po' di disgusto. Io a me mi dispiace tanto di presentarmi tanto Dice io vorrei tanto stare degno di Signore mio, ma come faccio? Cioè, non, cioè, lo vedo in continuazione. Che sono ammasso una cosa continua di, di ogni sorta di, di miseria. Mi dispiace tanto, ma che ci possiamo fare? Ecco, possiamo dire: guarda, la Madonna! Consolati con Lui, e ringraziamo la Madonna anche che è stata grande a mantenere, la, la, non solo a mantenerla ma a crescerla sempre di più, la bellezza ricevuta e a dare a Dio tutta quanta gioia, tutta quanta la gloria che purtroppo noi da soli non riusciamo a dargli. Ringraziamo anche il Signore che si accontenta anche di, di, di quel poco che possiamo dargli noi <ride> redenti dal sangue di, di suo figlio, ecco, a condizione che perseveriamo ecco, nella grazia e nella tensione verso la santità. Ecco, mm, ci siamo riempiti un pochino di cielo, insomma, anche questa sera. Io sinceramente quando ascolto queste cose eh, <ride> ne esco per, per primo, insomma, cioè, è sempre un grande regalo, anzitutto per me, ecco, facendo queste cose, avere la possibilità di reimmergermi un po' in queste eh, on ondate proprio di, di purezza, di luce, di vita, eccetera. Bene, alla prossima puntata. Amici cari, Dio vi benedica e la Madonna vi protegge. A presto.